Io sono il Pipega e oggi con un sacco di ospiti speciali sì. andremo a fare Gang. una tedesca challenge Let's go! Le regole sono sempre le solite Un gol al volo, ovviamente un punto, colpo di testa due punti, rovesciata tre punti, palletta a zero Chi sta a zero prenderà il calcio di rigore perché ha fatto gol L'ultimo che rimane vince 200 euro oh. No, oh no, guarda Rubino No, Rubino vai, vai. Chi va in porta, Pippo? Allora, vogliamo fare un grande ambarabacci e Ambarabacci Ambarabaccio 3 ci, ci mette sul comò. No. No. No, no, no, no. Signori, benvenuti in questa tedesca challenge Iniziamo! grande tutti da 5 punti e adesso Mega. iniziamo inclusa la magliana eh. facciamo inclusa la magliana alla portiere adesso tira il volo ah andando oh. guarda fai al volo attenzione sfida sì, oddio oddio si sì, si sì, si sì. si sì. si dai che torretta così Attenzione wow. Attento, se, eh, se, se, Andiamo! Eh, no. no. oh. Dietro! Oh. Let's setta. go! Scorpione! Al volo qualcuno! Eh, ah, troppo molesta. Ah! È oh, un, piccio, un piccione! È un piccione! Mia! Mia! Mi di no! E buh, buh, buh, buh, buh, buh, No! buh, no, no, Goal Uh. Yeah. Rigore, attenzione Per l'eliminazione, attenzione Mi vogliono fuori, il, il tiro da oh, la. Che eh, Dal dischetto ah. Attenzione, Isaac ah. Può essere eliminato Sagnavri Oh, uh, attenzione, lo sfida? Lo Madonna che sguardo, che, che uomo, non ah, disrispetto! che mira, La che mi mira Bobo, che mira Bobo, Parte il tiro. Oh, ragazzi, mi avranno scontato, oh, ma non mi sconfigeranno l'anima, no. Piero come quando giocavamo nel Real Madrid Vemà Ho un palo d'oro Incredibile Lugino c'ha <sussurra> oh, il palo d'oro <sussurra> oh, E GOLLA oh, Rischio oh. Marco. Oh. Bello oh. Ciao, bro! Ciao, bro! Ciao, bro! Ciao, bro! Ciao, ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao! Oh ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Dopo tanto odio ricevuto Puoi vendicare anche di qualcun altro Con il rigore della labbra. no Oh ma che pega immortale sì, è pennellata E' pennellata Che gol! Che gol! Che gol! Che gol! Che gol! Che gol! Si! gol! Che gol! Che cross. Buone. Bello! Bello! Bello! di video di calcio Bello! Bello! Bello! Bello! Attenzione! di Bello! Bello! Bello! Uno! Bello! Ranzi vaffan... No! no. Eh. Eh. Non sono due raga, sono due! Eh, uno! Eh. Uno! Vabbè per palo d'oro! Carpano per d'oro! Per È vero! Rubino! Attenzione al di Rubino! E poi mi tocca anche andare in porta. in porta per Rubino, vai, vai. a 5, carichiamogli un po' di punti oh. no. 3. 3, 3 Rubino 3. Oddio quando yeah. giocavanno nell'Arsenal no. Arsenal Uno, Guarda! Sembra sì, che Rubino non abbia voglia di utilizzarla Bardinghi ragazzi, non si avvicinano No! Pega C'è lunga in fascia? Perché quando la giocava... La porta I... sul destro Sbagliala tutto! Parte cross è buonissima! Dai, attaccala, cazzo, vai! Va <ride> Pierino! Per il ah, eh. non è vero. Non ci credo! eliminiamo, eliminiamo Rubino è ancora vivo? Chiudi, gliel'ha! Uh! Eh, bravo lui! Ma che tross! Eh. Ah. Traversa, sono tu pali! Due pali! Eh, no, ho eh, no, preso! No. Ma sì, eh! <ride> sono uno! <ride> no! Attenzione! No. No. Tempione! Immortale! Salve! Stava ah, ah, per scontato! Stava eh. per scontato di segnare! Però di stare in porta, cucciolo! Ho Io ho due jolly! e Il primo lo usiamo! Eh, eh uno deve sapere adesso come va in bordo dopo! E eh. eh, adesso il bonus! Il bonus, il bonus a zero! Ma che tensione che c'è! Infiaro! Oh. oh! Io raga, nei rigori sono una sentenza! Eh, Corretto, tu, dai, tu dai, tu. dai. Oh. È Buona, eh? Yeah. Yeah, tira te. Vai, yeah. Eh? Tu, ragazzi, eh? Eh? Eh, Vai, era. Eh, raga, sbagliato no, non i 3.000, Ah, no, no, fa gol adesso, fa gol. No. Vai, razzi, Lo deciso io. Vai, razzi. Caio! È rubì! È rubì! Ballo! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! è? Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Ma Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! Proprio! ragazzi c'è il karma Eccolo! Ah! Però Pier secondo me la para eh, Io ho tirato tre tiri a tre che non so stare in porta e sbagliato Attenzione! <ride> Attenzione, vediamo, giudice ah, Il rigore signori. più bello della storia ovviamente signori. è più, più cucchierino! È chiaro oh, no, no, no, Vai scappa Rubino! Corre Rubino! Corri, Rubino! Ma Rubino! Mi aveva scordato, no, mi scordato! No, no, no, Bella chiudila Noo ah! Che mi sono mangiato Grosso sei un metro dalla porta Dai so, chiudiamola no. Tira oh tira No Capo Rubino Ricorre <ride> Rubino <ride> Rubino Ragazzo le maiala <ride> ma rotto l'io io Per i 200 euro dai, Rubino Dagliela gol Rigore Bravina! Bravina! Finale signori, finale, finale. Una... calci eh. di rigore Dopo una sfida estenuante, incredibile, Ruby, mamma. sei Ruby, quanti... Non hai mai corso quel tanto il vita tua? Sì, però non con questo peso Non con questo peso Signori, calci di rigore, tre rigore a testa Se vanno pari, Altranza. si va al a oltranza oltranza, prego ragazzi, in bocca al lupo Guarda eh. il tiro, eh, vabbè eh. Ruby. Robino versus Adrian, parte il tiro! Mamma mia, che rigore! Alla di bala! Non è vero mai! a per lo sbarone! Ah! E adesso Robino! Devi punirlo! Per andare in vantaggio! Per la gloria! Contro tutto e contro tutti! Attenzione! mamma mia Wow! e attenzione se Adrian sbaglia David è il vincitore di questa tedesca challenge Attenzione! il tiro non ci voglio non ci voglio credere Yo! che cosa sì. è successo raga non ci voglio credere vabbè meritata possiamo dirlo sì, Meritata! Sì. meritata sì. bravo David un applauso raga un grande applauso per David Big John Ruggero! Si porta a casa Anche se non questo trofeo canto. i 200 euro! Ma è stato un mostro! Mm. mostro. C'è cioè, cioè, tu, in realtà hai fatto hai partito, hai l hai l hai la partita, bravo Adrian! Cioè, quindi tu hai ho... fatto fuori, Oh Samuel, hai fatto fuori Perino, Inabile, pega. e. Dio! C'è cioè, tutti, tutti. Eh, cioè, Non c'è più fiato neanche se non morì. Sta Beh, ho per a morire, giustamente. Ha fame, ragazzi! Noi vi ringraziamo! tutti i link in descrizione ragazzi lasciate il like mi raccomando almeno almeno 10.000 like forte coraggio signori al prossimo video Dai, grazie yes. a tutti gli occhi let's